Siamo qui con Stefano, il migliore e volevamo chiedere durante la registrazione del documentario Muro Basso quali sono stati i feedback da parte comunque dei partecipanti dei posti che sono stati utilizzati per registrare dei luoghi insomma dei set allora le porte ci sono state aperte spontaneamente eh, da tutte le associazioni che collaborano con libera e da tutte le persone che rendono vivi e danno un futuro a questi beni confiscati alle mafie e, mh, una reazione diversa, più complessa, anche più controversa è data invece dai territori circostanti, è data dal contesto in cui si inserisce il bene confiscato. Allora per esempio ehm, nella eh, situazione del bene confiscato ehm, di Torino così come in quello della provincia di Parma eh, erano luoghi più isolati e ehm, di conseguenza situazioni anche più protette. Ehm, sul bene confiscato del Salento della provincia di Brindisi ehm, pur essendo altrettanto isolato geograficamente era una condizione sociale, un contesto molto più complesso, cioè la popolazione aveva una percezione completa e totale di quella che era la condizione del bene confiscato, cioè come ci parla Francesco, il ragazzo che ci ha portato la, la testimonianza nel film, le persone sapevano perfettamente che per chiedere l'aiuto di Don Tonino bisognava andare lì, ed era anche un, uno spazio che parlava in maniera molto eloquente già con la sua architettura, circondato da un muro altissimo e isolato ehm, in mezzo tra un enorme vigneto e un, e un ulivetto. Ehm, per cui, le, per esempio, c'è stata anche qualche situazione di rischio, di pericolo quando ci siamo trovati eh, giù per, per girare. Abbiamo lasciato la macchina una sera fuori da queste mura invece che dentro e la mattina ci hanno, ci hanno detto ma voi siete pazzi, voi non, eh, non lo sapete, anche perché l'ex proprietario eh, di, di questo bene confiscato attualmente è, in, eh, è libero e quindi eh, è anche solito farsi vedere eh, intorno a quella che era casa sua, intorno a quello che era il suo vigneto, quella che era la, la sua proprietà e quindi quelle magari sono situazioni dove, dove il rischio è più, sicuramente più tangibile.